Sicuramente si parla di contraccezione ma poi non lo si fa e si parla di aborto molto poco perché è un tema tabù in qualche modo e se ne parla personalmente con le amiche, con le tue coetanee femmine, del tuo stesso sesso. Quanti anni hai? Ne ho 23. Che tu sappia l'aborto in Italia è legale? È legale ma si possono incontrare ancora oggi delle complicazioni, insomma. Di che tipo? È dovuta a cosa? Ma mm, dovuta al contesto ospedaliero di sicuro e a come la pensano personalmente i medici che lavorano in quel contesto. Quindi ovviamente si può fare, ma eh, puoi anche, ad esempio, non so, incontrare un ambiente ostile al tema e quindi ostile anche al singolo che va eh, a dover fare un'interruzione di gravidanza, ad esempio. O anche per quando si prende la pillola del giorno dopo, ci sono ancora i medici obiettori, nonostante sia legale. Uh, tu hai qualche esperienza o diretta o raccontata da altre in questo senso? Sì, sì, ho delle esperienze sia raccontate che dirette. E... ma voglio dire, eh, poi io non ho incontrato particolari complicazioni però è sempre un'esperienza un abbastanza forte e mh, mi ricordo che mi lasciava sconcertata il fatto che fosse tutto molto impersonale cioè che noi ragazze fossimo intanto in una stanza insieme nude, con un camice addosso, senza sapere chi, chi fosse la, la, la mia compagna di, di stanza e così, quindi ricordo, era un momento molto surreale, eh, in cui poi vieni trasportata in un, insomma, nella, nella sala operatoria, ma tutti insieme. Quindi, eh, insomma, mi ricordo che era stato molto strano. Ma tu hai percepito ostilità, oltre che, diciamo, freddezza? Mm, ma no, ostilità no, perché ma perché credo che sia un, un discorso che non puoi anche beh, essere palesemente ostile, quindi è come una, una, una sottostilità che però è percepibile, è una freddezza umana che non so se sia dovuta al fatto che sono dei medici e quindi devono in qualche modo essere distaccati dalla cosa o se è una, come dire, un parere personale che smargina nel, nel lavoro. Ma allora è stata un'esperienza sicuramente forte e anche traumatica in qualche modo che mi rimarrà sempre dentro e però è una cosa che mi ha aiutato, è, è stata un'esperienza nonostante forte traumatica responsabilizzante nel senso che per la prima volta io ho avuto totalmente coscienza di me stessa come essere umano femminile come corpo in grado di generare un'altra vita e come dire quindi mi poneva di fronte a una responsabilità di una vita che non mi sentivo in grado di mettere al mondo e di crescere e di accudire nel modo giusto perché voglio imparare ancora tantissime cose prima di avere un figlio e quindi come posso dirti è un'esperienza di crescita che ha aiutato a rendere, rendermi chi sono oggi mm -hmm. ma io guarda penso questo che di traumi nella vita ce ne sono tanti e anche nascere un trauma e quindi bisogna andare incontro alla vita anche nelle sue esperienze più traumatiche perché ti rende umano. Secondo te la, la possibilità di reagire davanti a se, se, se qualcuna si trova la strada sbarrata sì. o da obiettori o da uh, appunto un atteggiamento ostile, sì. uh, si può reagire e come? Ma eh, si può reagire facendo valere i propri diritti che sono legali e riconosciuti dalla legge italiana per cui ci si può imporre anche se io mi rendo conto che personalmente a me non è successo ma può, può essere difficile per una ragazza che magari la vive già emotivamente insomma, in modo forte e, e quindi dover affrontare anche come dire, tutto un mondo che giudic giudicante, è complesso e può, può rendere il tutto più, più difficile, insomma. Parliamo un attimo di ragazzi, di maschi e di contraccezione. Eh, secondo te come la vivono i ragazzi, la contraccezione? Con poca serietà, nel senso che per quanto un ragazzo possa essere serio e premuroso e quindi magari anche usare le contraccezioni, non capirà mai davvero qual è il rischio che una ragazza corre. E quindi, eh, sì, poi magari, non lo so, un ragazzo le usa, è responsabile in questo senso, ma non lo sarà mai del tutto, perché non potrà mai capire la responsabilità del di avere un corpo femminile, insomma. Però quando io guido la macchina eh, sono attenta a quello che succede al passeggero. Certo, eh, eh, certo, certo, ma infatti io eh, non so, insomma, eh, poi sai, non esistono più i gentili uomini <ride> di un tempo. Qual è l'atteggiamento migliore con i ragazzi per ottenere da loro responsabilità? Eh, come dire, una tranquilla pretesa. Di quindi senza um, come dire, viverla con una, un risentimento ma affermando te stessa e eh, vivendo anche quindi con gioia una sessualità protetta.